Allora raccontare di noi, intanto una breve presentazione, noi viviamo a Bologna, e ci siamo io, c'è mia moglie Antonella, c'è mio figlio Antonio che ha 35 anni, che ormai per fatti suoi, ma i figli sono sempre figli per cui quando stanno male anche a 35 anni si, si sta dietro e, e poi c'è Elisa, l'ultima nata, che ha 23 anni ed Elisa è, è, è fin dalla nascita non, non vedente, eh, diciamo che alla nascita quello che abbiamo scoperto era che eh, non ci avrebbe visto, quindi diciamo che perlomeno ci siamo evitati tutte quelle ospedalizzazioni che purtroppo spesso caratterizzano i, i, i nati ciechi, insomma, che spesso si ritrovano a subire, noi abbiamo sentito storie di, di, di famiglie, insomma, che hanno dovuto eh, affrontare diversi interventi e, e, e le grinaggi da, una, da un ospedale all'altro e quantomeno questo ce lo siamo, ce lo siamo evitati, ma il, il trauma è stato decisamente, decisamente forte. Diceva prima Michela parlava di tsunami, è così, è, è, è proprio così. Terremoto, tsunami, tornado. Eh, è chiaro, io sono, devo mettere un po' in imbarazzo perché chiaramente parlo anche a persone che hanno disabilità della, della vista, che non vedono, ci cioè, vedono pochissime, quindi sembra quasi un po' mi, mi, mi mette in imbarazzo parlare, però penso che possa essere utile eh, appunto dare la, la, la visione dei genitori, della famiglia e, e di quello che effettivamente succede, anche perché dal punto di vista dell'associazione, credo che ci possano essere eh, tanti insegnamenti insomma, nel capire, nel, nel vedere un altro punto di vista, no? il punto di vista della famiglia. Eh, immaginatevi questo: Elisa eh, doveva nascere in una certa data prefissata, il 24 di febbraio del 1999, perché il mio precedente figlio, Antonio, era nato eh, con parto cesareo e quindi la ginecologa disse. Per il secondo parto possiamo provare a farlo naturale, ma sarebbe meglio programmarlo e, far, e farlo Quindi tutto programmato, eh, sapevamo che era, che era una bambina, felicissimi, dopo 12 anni, dal, dal, dal primo figlio 12 anni, in cui eh, avevamo fatto tutta una serie di cose che eh, avremmo dovuto fare prima, laurearsi, cominciare a lavorare, Antonio ha arrivato molto presto, e quindi abbiamo finito dopo, insomma, quello che normalmente si, si fa prima. Quindi diciamo abbiamo fatto tutta una serie di percorsi, poi quando eravamo pronti, mia moglie è medico, quindi ha finito la specializzazione e così via, abbiamo pensato a questo secondo film. Ed eravamo molto contenti. Eh, vado in ospedale con la videocamera, eh, diciamo, dai, eh, così eh, riprendo Elisa in modo che se lo possa poi vedere quando, quando sarà grande. E la videocamera è rimasta quel giorno dentro, dentro la Custodia. Le riprese non sono state fatte perché immediatamente ci si è accorti che a Elisa mancavano i bulbi oculari. Quindi, sostanzialmente, fin da subito abbiamo capito che non ci avrebbero mai visto. E, e lì è cambiato veramente tutto. Cioè, è stato come dire, un, un momento prima e un momento dopo. Il momento prima era una, una storia, il momento dopo è stata un'altra storia, è, è cominciata un'altra storia. È, è stata una storia che adesso, dopo 23 anni, vorrei, vorrei dividere in tre fasi. Eh, C'è stata la prima fase che è stata la fase dell'accettazione della, dell dello, dello tsunami, dell'accettazione di, di questa situazione che ci ha capitato. E poi abbiamo provato a, a ricostruire eh, dalle macerie e, e, e poi siamo arrivati in un certo momento ad una specie di nuova normalità. La prima fase, la prima fase è la più dura di tutte perché non c'è niente da fare, non siamo, per quanto si possa essere aperti, progressisti, credenti. Tutto quel tutto quella, con tutti i, i valori positivi che, che si possono avere, non si è mai pronti ad affrontare, ad affrontare la disabilità. Eh, non c'è niente da fare. E soprattutto quando la disabilità riguarda il proprio figlio, la propria figlia. È un qualcosa che, che per un genitore... è non è, non è normale, eh, è un qualcosa che va, eh, che va oltre. Poi è ovvio, col tempo ho imparato che, che, che, che la normalità è anche questa, ma in quel momento è stato veramente, veramente traumatico. E come, come abbiamo reagito? reagito? Eh, All'inizio mi sembrava di fare un progetto di lavoro, cioè durante il giorno eh, cercavo di capire, studiavo. Mh, mia moglie riceveva continue, eh, ancora era all'inizio del web, eh, non c'era così, molta, molti, molte fonti mediche si ritrovavano nelle biblioteche, ancora in, sì, nelle classiche sedi di una volta, insomma adesso è tutto cambiato, e quindi cercavamo di avere informazioni su questa patologia, sulla noftalmia bilaterale, e imparavamo di tutto, abbiamo scoperto che la prima cosa da fare era mettere delle protesi, mh, delle protesi oculari in queste cavità per... Eh, riuscire a, a mantenere aperte le, le, le fessure eh, di, di, questa, di questa cavità, altrimenti eh, ci sarebbe stato uno schiacciamento delle, eh, di, di tutte le ossa insomma, della, della, del cranio e quindi avrebbe comportato altri problemi. Immaginatevi un, una bambina di, di, di un mese che eh, riceve delle protesi eh, oculari forzando questa cavità per, per allargarla. Queste, queste protesine erano dei, dei pezzettini di, di silicone che venivano inseriti e che cambiavamo eh, ogni, ogni tanto di giorni perché eh, la bambina cresceva, man mano che cresceva dovevamo allargare queste, queste protesine per ampliare la, la base. E poi vabbè, no, non la farò lunga sugli altri problemini che ha avuto perché sennò insomma, facciamo notte, ma... Eh, andiamo avanti, andiamo avanti eh, e ci rendiamo conto che Elisa non è solo cieca all'inizio sembrava di sì diceva qualche parolina così, eh, poi ci siamo resi conto che c'era qualcos'altro eh, e lì abbiamo dovuto fare i conti con, eh, con i falsi esperti o con coloro che non sapevano e non avevano il coraggio di dire che non sapevano perché eh, se io non so anche se sono uno specialista, un, un luminare, eh, la cosa migliore sarebbe dire, non lo so. D'altra parte ne nascono circa 3 o 4 all'anno di, di bambini con anofotermia e con diversi gradi di anofotermia ogni anno in Italia, per cui non sapere è la normalità. E invece no, e quindi insomma è da lì cercare di capire chi ti dava dei consigli giusti, chi ti diceva delle, delle, delle qualcosa che non andava bene. E questa è stata un po' la, la, la, la, la tristezza di di avere a che fare con, eh, sì, di, do, di dover scegliere, eh, trovandosi dall'altra parte spesso persone che, eh, che non avevano neanche l'umiltà di dire che non lo sapevano. E comunque, insomma, alla fine ci si è conto che c'era qualcosa che non andava, ma per riuscire a, ad avere una vera e propria di diagnosi abbiamo dovuto attendere diversi anni, quindi eh, sono passati altri dieci anni, dieci anni, per capire che Elisa sostanzialmente aveva anche dei disturbi che rientravano nello spettro dell'autismo, eh, non verbale, non parla e ha anche dei, dei, dei, dei altri problemi associati. Eh, alla fine, insomma, siamo riusciti a capirlo, nel, 2000, eh, nel quando Elisa aveva 14 anni, l'abbiamo abbiamo scoperto tramite l'Università di Siena, tramite il clinico di Siena, eh, la genetica di Siena, che Elisa aveva una sindrome rarissima, la SOX 2. In pratica le manca un gene che però è purtroppo molto importante e, ed è un gene regolatore e, ed è un gene che determina appunto tutti i problemi di, che, ha, che ha Elisa. È stata la consapevolezza e, e da lì è iniziata la ricostruzione, eh, quindi tolte le macerie dello, dello tsunami, eh, pian piano abbiamo cominciato a ricostruire le nostre vite. Eh, adesso non, Io ho parlato di prima, seconda e terza fase, ma non è che c'è una data X in cui è iniziata la seconda fase, una data X in cui è iniziata la terza. Diciamo che più o meno in quegli anni lì, la consapevolezza di quello che aveva Elisa, la, cominciare a conoscerla, e cominciare ad individuare, eh, le persone di cui ci si poteva fidare eh, l'avere imparato anche a chiedere aiuto perché uno degli altri problemi che hanno le famiglie molto spesso è che eh, oggi ci insegnano a fare tutto da sé eh, e invece dalle persone non vedenti ho imparato eh, a, a chiedere aiuto eh, ad affidarsi ad altri eh, è bello poter fare da soli eh, cioè non è che sia una cosa negativa in sé. Però eh, quando si, ha, si affronta la disabilità, eh, molto spesso, visto nel mondo delle famiglie con disabilità, la difficoltà a chiedere, a chiedere una mano, a chiedere aiuto, perché spesso no, da soli non ce la si fa. E quindi tutto questo processo qui, è eh, un processo nostro, un processo di, di, di resilienza, eh, in cui... Pian piano ricostruisci la tua forza interiore, pian piano cominci a rivedere i tuoi progetti di vita, i eh, tuoi personali, quelli della tua famiglia. Ricominci a, a ritararti anche. Faccio un esempio. Eh, come a molte persone, a me e a mia moglie piace molto viaggiare. Nei primi anni di vita di Elisa, mh, in sostanza, ce andavamo al mare e stavamo là, né, non ci muovevamo. Eh, dopodiché abbiamo provato a portarla, a portarla fuori, eravamo terrorizzati perché pensavamo ma che ma, ma, lei mangia soltanto le cosine che le prepariamo noi, figuriamoci se mangia qualcosa, se andiamo in Inghilterra piuttosto che in Francia. Beh, abbiamo scoperto che alla fine quando andava a fare mangiava, per cui se, se, se, ha mangiato di tutto e, e abbiamo cominciato a viaggiare all'inizio dei viaggi eh, in Europa eh, e poi l'abbiamo portata due volte in America, anche perché in America andavamo alla conferenza dell'Associazione Internazionale dell'Anoftalmia. Eh, lì negli Stati Uniti, essendo 330 milioni di persone, c'erano una cinquantina di anoftalmici, quindi si riusciva a fare massa critica e c'erano anche degli studi scientifici che, che quindi ci hanno eh, spinti ad andare due volte in America ed è stata ovviamente una bellissima esperienza, L'abbiamo abbiamo portato in Giappone, se no abbiamo portato un po, in, un po' in giro. E quindi... Ehm, in sostanza abbiamo cominciato a ricostruire eh, la nostra vita, i nostri progetti, a rifare tutto e ad adeguarci ad un diverso stile di vita. Eh, che significa? Che io e mia moglie dobbiamo sapere 24 ore su 24, 365 giorni l'anno, eh, che fa Elisa. Eh, se noi siamo a lavorare ci deve essere qualcuno che si occupa di Elisa. Se uno di noi due deve fare qualcosa, l'altro deve stare con Elisa. E' così. E questo è, è, è molto importante. Ovviamente lo facciamo da soli, ci facciamo aiutare. Ci sono persone, eh, ci sono adesso cioè, Elisa va in un centro, una cascina un po' fuori Bologna, in cui sostanzialmente fa un po' di, di cose agricole. Eh, e quindi... Elisa è seguita ovviamente, da, da, e, e, e da un programma proprio di autonomia e di, e di, di, e di crescita. Eh, nel corso di quegli anni abbiamo eh, conosciuto persone che tuttora ci seguono, che ci hanno consigliato di usare la lingua dei segni tattile. È stata una chiave di volta, perché eh, Elisa, che prima comunicava con noi essenzialmente con un sì e un no della testa, poi ha... Ehm, ha cominciato ad imparare dei, delle, delle parole o delle frasi mediante la lingua dei segni tattiche, quindi utilizzando sostanzialmente le mani dell'interlocutore. Elisa prende le mani dell'interlocutore, le prende e, e, e le muove, le porta vicino alla bocca piuttosto che alle orecchie se vuole ascoltare la musica o cose del genere e ha eh, ormai un centinaio di segni che le consentono di comunicare, le consentono di raccontare, le consentono di chiedere e questo è qualcosa di estremamente importante. Poi stiamo cominciando a fare qualcosa eh, anche con il computer per vedere se, se si riesce a utilizzare, se può riuscire ad imparare il Braille, la sintesi vocale, ma insomma già avere la lingua dei segni è molto importante ed è stato veramente decisivo per riuscire a comunicare con, con i nostri figli, E andiamo avanti. E siamo entrati nella nuova normalità, quindi... Eh, la terza fase che è quella, che è quella dove, dove siamo adesso. E io colloco eh, questa fase. La, la, la caratteristica di questa fase è che ho smesso di chiedermi perché, Me lo diceva prima anche Michela, eh, te lo chiedi, non c'è niente da fare, chiedi perché sia capitata a te, perché sia capitata a tua figlia, perché sia capitata a questa famiglia. Recentemente ho sentito un'intervista di, di Paolo Francesco, poi gli facevano questa domanda, ma perché i bambini soffrono? Eh, e quando eh, il Papa con grandissima umiltà e, eh, che devo dire, e superiorità veramente morale ha detto non lo so e se non lo sa lui eh, figuriamoci se lo posso sapere io e quindi eh, non me lo chiedo più, non me lo chiedo più, and, andiamo avanti e così anche eh, riesco a superare la grande paura di... Che, che, che hanno le famiglie con, i, con disabilità, eh, con i figli con disabilità gravi, diciamo, intendendo per gravi disabilità persone che non possono far da sole, che non sono autosufficienti, la grande paura del, del dopo di noi. Eh, c'è poco da fare. Eh, sì, c'è una legge, eh, ci sono degli aiuti economici, però se non, se non si passa ad una fase in cui si creano servizi, si creano, in cui si crea il sostegno, il supporto da parte della società su queste, queste situazioni qua, non è, una, non è una cosa possibile. Poi bisogna essere molto ricchi per pensare di, eh, di, di, di poter da soli eh, programmare un futuro eh, quando non ci saremo noi per i nostri figli. Quindi, è un qualcosa che non è immaginabile per la stragrande maggioranza delle famiglie con persone disabili. Quindi, eh, questo, questo è un problema. Ma anche in questo, eh, ho imparato eh, ad abbandonarmi alla provvidenza. In qualche maniera, eh, qualcosa succederà eh, e non ci penso, anche perché se ci dovessi pensare, toglierei. Qualcosa al presente eh, di, di mia figlia, eh, qualcosa al nostro presente e non voglio farlo, cioè voglio essere perfettamente, eh, perfettamente aderente a questo, a questo presente che è un presente diverso, non, non, non so se è migliore, non so se è peggiore rispetto a come sarebbe stato senza, io però sono convinto che tante scelte che abbiamo fatto, che ho fatto anche nel mio lavoro e così via, forse non le avrei fatte se non ci fosse stata Elisa, perché Elisa ci ha dato una, una forza, una resistenza, e un, una capacità di, di, di, di vedere il mondo, di affrontare le cose eh, che difficilmente eh, avrei avuto eh, se non ci fosse stata lei. Spesso mi incontro dei miei colleghi e mi dicono ma tu non t'arrabbi non è eh? ecco Elisa è dietro di me vieni lì saluta tutti eccola qua vuoi, fare? vuoi salutare <ride> eccola qua bene e per cui insomma siamo qui vieni lì Ecco qua niente direi che vi saluto con Elisa <ride> Grazie mille della, della partecipazione.